ciao Vagnossi, grande uno di quelli che è venuto a contestare i democratici che vengono in un'assemblea che non riguarda lui vengono a contestare oh no perché vengo a parlare, vengo a parlare. ma parla dove voi? sono tre anni che dite tutto quello che volete, tutte le menzogne del mondo su tutte le televisioni e viene un'assemblea di cento persone che provano a ricostruire lontano da voi arrenditi cara moglie, caro marito arrenditi, ci siamo divisi No, loro hanno quel racconto del ci siamo divisi, ma è colpa loro, ci siamo divisi, ma è colpa sua, basta, basta, ci siamo divisi, fate bagnazzi, la vostra scuola, tanta fortuna, fumatore, vendete patrimonio, fate le scuole private, scendete inceneritori. fate quello che, non che volete, dipende, siete bravi, gli animali. il sistema vi vuole, è così, è il sistema, è il sistema. Hanno avuto paura, gli hanno tremato le gambe come hanno tremato la Raggi, che è dipinta come una scema, semplicemente perché ha coraggio, quello che loro non hanno avuto. Ci sono messi lì, dai ci sediamo un po', vediamo un po', questo non si può fare, l'ha detto il dirigente e poi altra menzogna, ma il Grillo mi dice così perché loro sono sempre stati all'opposizione non sanno invece i problemi di quando si governa siamo noi che abbiamo... è il contrario siete voi che vi fate esaltare per i fondelli dai dirigenti che vi raccontano quello che vogliono perché non siete mai stati un giorno all'opposizione che non avete mai visto quello che succede il racconto fatto dagli dipendenti il racconto fatto da sei difficoltà il racconto da un'idea che non ce la fanno il racconto è studiato giurisprudenza è è io ti sei laureati, laureato sei, stato allora sei, sei sei e' di che allora è giusto che 40%. è giusto che amano, l'altro comune, il 40%. giusto che l'altro il 40%. E' giusto e che amano, il che si il 40%. di tutti. il il il l'audit. L'audit. contro le banche che avevate promesso. L'audi, noi no. contro le banche, noi abbiamo fatto stralciare 25 no. milioni di euro di debito delle quanto banche. banche. Quanto avete svenduto? Le banche, Niente. Qual è la svendita? Tutte... No, dimmi qual è la svendita Tutte cose da date... Quanto avete venduto? Quanto? No, dimmi... Quanto no. no. avete venduto? Avete venduto qualcosa? Fatto eh. una cosa. Avete venduto Tu venguto? hai fatto una cosa. cosa avete tu avete tu hai, una cosa. Cosa hai detto che abbiamo svenduto. Cosa abbiamo svenduto? Che cosa avete venduto? Cosa abbiamo venduto? la videocamera avete venduto? Cosa in avete venduto? Cibo, sì, vai eh? Vai a sei che sei Dai, sei in in chi Prefino vuole, il sito no. costi a prima, vince un'ora. Qua la differenziata po po qui annuncia no, no, poco, no, no, poco dei vostri rifiuti, per cui vi sbattete.